E partiamo subito con l'autodichiarazione bonus: 150 euro al datore di lavoro, e poi trust, imposte dirette e indirette con il monitoraggio fiscale, giurisprudenza nella circolare delle entrate. Si passa quindi alla cessione di utility token fuori dal campo di applicazione dell'IVA e all'albo dei commercialisti, fissato l'importo per il contributo annuale 2023. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il modello 730 integrativo, c'è tempo fino al 25 ottobre 2022, cos'è e come si presenta e poi la parte dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dall'autodichiarazione bonus 150 euro al datore di lavoro. L'articolo è di Rosi D'Elia e fa il punto sull'autodichiarazione del bonus 150 euro al datore di lavoro. Dall'Inps arriva il facsimile del modulo da utilizzare per ottenere il pagamento dell'indennità contro il caro prezzi prevista dal DLAUUTTER. I dettagli e le istruzioni sono nel messaggio numero 3806 del 20 ottobre 2022. Per quanto riguarda l'autodichiarazione del bonus 150 euro dopo le istruzioni operative sull'erogazione dell'indennità contro il caro prezzi prevista dal DL UTER, dall'Inps arriva anche il facsimile del modulo da presentare al datore di lavoro per sbloccare il pagamento. Il documento è utile per confermare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. I dettagli e le indicazioni da seguire sono contenuti nel messaggio numero 3806 del 20 ottobre 2022 pubblicato dall'Inps e scaricabile dall'apposito box che è inserito all'interno dell'articolo. Proseguiamo con il Trust, imposte dirette e indirette, monitoraggio fiscale e giurisprudenza nella circolare delle entrate. Le istruzioni sulla corretta tassazione da applicare sulla disciplina del Trust sono fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare numero 34 del 20 ottobre 2022. Tra gli aspetti presi in considerazione ci sono le imposte dirette e indirette, il monitoraggio fiscale e l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione. Proseguiamo con un altro argomento, quello della cessione di utility token che sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA. L'articolo di Emiliano Marvulli. Utility token, quindi la cessione non è soggetta a IVA e lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 507 del 2022. I token ammessi da una ICO sono equiparabili ai documenti di legittimazione, anche in questo caso i dettagli sulla materia specifica sono all'interno dell'articolo che riporta i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul tema collegato con le criptovalute e la blockchain. Passiamo all'albo dei commercialisti. Fissato l'importo per il contributo annuale 2023. L'articolo in questo caso di Francesco Rodorigo, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, ha fissato l'importo del contributo annuale che gli iscritti all'albo e all'elenco speciale devono versare annualmente. Per il 2023 la quota è di 130 euro da versare in due rate. I contributi sono riscossi dagli ordini locali, i quali dovranno compilare l'apposito prospetto da consegnare. Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il modello 730 integrativo, c'è tempo fino al 25 ottobre 2022, cos'è e come si presenta l'articolo di Anna Maria D'Andrea e fa il punto sulla scadenza del prossimo 25 ottobre, ci sono ancora pochi giorni di tempo per il modello 730 integrativo, eh, nell'articolo ci sono i dettagli su chi può inviare entro il 25 ottobre la dichiarazione per correggere gli errori nella dichiarazione dei redditi cos'è e come si presenta ci sono appunto le istruzioni da conoscere all'interno dell'articolo l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sull'energia, accordo UE sull'energia cosa cambia per le bollette e da quando gli effetti su gas e luce, l'articolo di Fabio Savelli e poi tetto al prezzo del gas perché la Germania non lo vuole, gli effetti sulle quotazioni dell'accordo UE e i numeri del giorno, più 13,6% riguarda il pane con i prezzi a rialzo in tutta Europa, in Italia l'aumento è del 13,6%, in Ungheria del 77% l'articolo è di Marco Sabella e 874 riguarda invece il lavoro boom di contratti a tempo indeterminato 874 in sette mesi l'articolo di Andrea Rinaldi e ancora sul tema energia come risparmiare sul riscaldamento Ecco le 10 regole per tagliare i consumi e bolletta. E poi smart working: quanto si risparmia per i lavoratori: 600 euro all'anno, 500 per l'azienda. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è quello di cui vi abbiamo dato notizia poc'anzi, detto al prezzo del gas perché la Germania non lo vuole, lo scontro fa risalire le quotazioni, è di Valentina Iorio ed è sul tema dell'energia, in particolare delle decisioni che eh, saranno o non saranno prese a livello europeo e eh, indaga sulle motivazioni della Germania